Questa è Villa Riboldi, difatti lo stemma che vedete in alto è lo stemma della famiglia Bossi. Questa, questa villa è nata come Villa Bossi nel 1693, poi è stata acquistata dai da Riboldi successivamente. Anche il motto festina lente, cioè accelera lentamente, è rinascimentale, è il motto della famiglia Bossi qui vi ricordate quando vi dicevo della strombatura qui un po' c'è sì, vedete sì, sì, che rientra per... giustamente il carro ma in realtà poi è utile anche per la macchina quando entra il signor Riboldi qui tenete presente nella carto... la cartografia del 700 cioè, questa villa è nata nel 1693 ma già nel 700 aveva le, le caratteristiche pre... Più o meno che adesso. Dentro c'è un giardino con statue, vialetti laterali e. No. possiamo solo immaginarlo, <ride> anche perché anche nel libro io mi sono segnato la pagina non ma non foto. ci sono foto, Beh. ovviamente non hanno permesso di sì, farle. Ah, qui c'è un misto, tra l'altro, una cosa particolare: c'è un misto di giardino all'italiana e giardino all'inglese, detto in maniera molto rozza. Giardino all'italiana significa forme geometriche, mm. giardino all'inglese significa un, diciamo, un, un selvaggio artefatto, cioè un prato con delle rocce, delle cose che facciano immaginare una cosa meno, meno costruita dall'uomo, ma in realtà sempre fatta dall'uomo. Sì.